cosa sono io senza di te? Sono... sono un binario senza treno, una frizione senza freno, un ritorno senza andata, un appuntamento senza data, un cuscino senza letto, un abbraccio senza affetto, una scarpa senza piede, un credente senza fede. Sono un furto senza ladro, una cornice senza quadro, un gradino senza scale, un diverso senza uguale. Sono un tuono senza lampo, una voce fuori campo. Sono un dopo senza un prima, una strofa senza...